Allora, brevemente, eh, questo emendamento che migliora l'emendamento numero 5 che è stato ritirato eh, prevede due cose. L'articolo 11, la vendita degli oggetti che raffigurano immagini contrarie alla pubblica decenza e al decoro, come richiesto da alcune associazioni cittadini e appunto eh, implementato in questo emendamento. L'articolo 14,1 introduce tra eh, i divieti eh, la vendita per un periodo di anni 3 affardata dall'entrata in vigore del presente regolamento, dell'apertura di nuovi esercizi destinati alla vendita di souvenir. Quindi, come dicevamo inizialmente, blocchiamo i souvenir.